Benvenuto nel mio canale di cucina Oggi preparerò degli involtini di zucchine Prendete 5 zucchine, lavatele e tagliatele a pettine Dopodiché, grigliatele sopra la piastra Dopo aver grigliato le zucchine, lasciatele raffreddare Farcite le zucchine con la puntina e il prosciutto e poi arrotolatele. Queste le ho farcite con puntina e bollo. Dopo aver preparato tutti gli involtini, passateli nel pan grattato e disponeteli in una teglia ricoperta da carta da forno dopodiché cospargeteli con del parmigiano reggiano irrorate con un filo d'olio e cuocete a forno caldo a 180 gradi per 15 minuti non sono appetitosi? ho un certo languorino e voi? mettete tanti like se vi è piaciuta questa ricetta se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale di cucina vi aspetto alla mia prossima video ricetta ciao ciao da Gian